Carissimi, è la quinta domenica di Pasqua e il Vangelo di Giovanni ad accompagnarci in questa domenica. Ci viene proposto il passo in cui Gesù stesso parla della vite dei tralci. Egli stesso si presenta a noi come la vite, la vite alla quale noi dobbiamo strettamente restare uniti come i tralci al tronco. Però ecco, questa parabola ci fa capire quanto sia importante resistere ai tagli. Eh sì, perché il taglio, diciamolo pure, fa parte della, della nostra vita. Chi di noi può dire di non aver vissuto almeno in qualche momento della propria esistenza la difficoltà, eh, la tristezza di essere stati esclusi, di essere stati tagliati in un certo senso di essere stati sottoposti ad una prova difficile quella del distacco ad esempio da una persona cara quello di aver subito ingiustamente di essere stati messi da parte eh, ecco anche la difficoltà di dover rinunciare a qualche cosa che apparentemente sembrava, sembrava giusto ma poi era necessario eliminare ci sono cose che non sono importanti, non sono rilevanti per la nostra vita. Eppure il mondo ci illude, ci illude l'esempio che, che possiamo salvarci da soli, che possiamo fare tutto in maniera autonoma, possiamo fare in maniera individualistica, possiamo fare a meno degli altri, ma noi siamo fatti per la relazione, noi siamo le nostre relazioni e dobbiamo rimanere in relazione gli uni con gli altri. Ma quel che è più importante è che dobbiamo rimanere uniti a Cristo questo è il punto, non ci deve scoraggiare il taglio, non ci deve scoraggiare la logica del taglio, della esclusione, soprattutto della correzione, quando eh, si votano dei tralci, eh, quando l'agricoltore fa questo, è perché la pianta possa crescere di più e allora noi potremmo essere, ritrovarci in quella condizione di essere tagliati in qualche momento della nostra vita, questo potrebbe accadere, ma è per il nostro bene. Certe esperienze negative, anche le più tristi a volte, ci servono, ci fanno crescere di più. Ecco, questo significa rimanere ancorati a Cristo, anche nella condizione triste del taglio, anche nella difficoltà, nel dolore, rimanere ancorati alla vita che è Gesù, significa avere la garanzia di riuscire, di superare anche questo. Anzi, può essere pure che quel taglio, certamente dico, quel taglio, lo dico invece che certamente quel taglio ci farà crescere di più, ci farà rimanere ancora maggiormente uniti a Cristo e così soltanto noi potremo portare frutto come ci ricorda il Vangelo, se rimaniamo in Lui, se le sue parole rimangono in noi, allora potremo chiedere quel che vorremmo e ci sarà dato perché rimaniamo uniti a Lui. Buona domenica a tutti.